Ho 33 anni e non sono cresciuta nella bolla dei social media. Ci sono finita dentro molto più tardi su invito di un amico. Ricordo ancora la prima volta che ho pubblicato una foto su Facebook, la mia prima foto. Ricordo di averla pubblicata e poi di essermi dimenticata la password per accedere e di non aver più controllato nulla per i successivi 30 giorni. Poi ad un certo punto Facebook è esploso, non ricordo nemmeno più il tempo eh, trascorso tra il momento in cui ho creato il mio primo account per poi dimenticarmene e il momento in cui sono diventata praticamente Facebook e social media dipendente. Dove è finito tutto quel tempo? Che domanda sciocca, naturalmente scrollando tutti i newsfeed di Facebook ogni singolo giorno. Ora, è pieno di corsi, libri, programmi, seminari là fuori su come uh, interrompere questo circolo vizioso che ci porta ad essere risucchiati dai nostri smartphone, è pieno di um, saggi che ci consigliano varie strategie e tecniche per aumentare la produttività eliminando i social media. Ormai ci sono addirittura uh, nuove app per tenerci fuori dai social media forzatamente, ma Qualunque cosa facciamo per cercare di ridurre la nostra dipendenza da questa bolla, dura poco e il motivo è molto semplice, perché questi corsi, queste app, questi libri, Risolvono il problema sbagliato. Vedi, Facebook, Instagram, Twitter, um, Snapchat, non sono. o le nostre email, non è che ci fanno perdere tempo da soli, non sono in sé per sé la causa reale del fatto che continuiamo a perdere tempo. La vera dipendenza non è da questi strumenti, la vera dipendenza è dalla necessità e il bisogno che abbiamo di piacere agli altri e di essere continuamente riconosciuti dagli altri attraverso condivisioni, commenti, mi piace, eccetera, eccetera, eccetera. Non che questa forma di dipendenza non fosse presente prima, il fatto è che i social media ci hanno dato l'occasione perfetta per diffondere questo virus a macchia d'olio. Ti sei mai trovato ad aggiornare compulsivamente il tuo post su Facebook per vedere quanti mi piace o quanti commenti avesse ricevuto? Io sono colpevole. Ed è proprio di questo che sto parlando, di questo continuo bisogno di essere ovunque, quasi come se avessimo bisogno uh, di una prova che valiamo davvero. Questo continuo bisogno di paragonare le nostre vite a quelle di estranei che neanche conosciamo e che vediamo su internet. È la vera causa di tutti i nostri problemi. Quindi come risolviamo questa dipendenza? Come interrompiamo il circolo vizioso? ahimè non ho una bacchetta magica mi piacerebbe davvero poterti offrire la soluzione così su due piedi ma quello che posso condividere con te è una domanda che mi faccio ormai da diverso tempo ogni volta che effettuo il mio login su facebook o qualunque piattaforma di social io utilizzi e la domanda è sono qui per servire la mia tribù o sono qui per piacere alla mia tribù sono qui per offrire qualcosa di valore per dire qualcosa che conta o sono qui soltanto per ricevere qualche mi piace in più. Servire contro piacere è la distinzione che Steve Chandler descrive come la più grande fra le persone di successo e le persone che continuamente deragliano in quello che è il loro percorso verso gli obiettivi che hanno in mente. Quando la tua attenzione si concentra nel servire la tua tribù e fornire valore a chi ti segue, ecco che improvvisamente questa dipendenza automatica da social media si riduce e finalmente riesci ad utilizzare questo strumento per le potenzialità che davvero offre, per diffondere il tuo messaggio di valore, per fare la differenza. E come sempre la parte più bella dei Sessi Weekly comincia adesso. Condividi nei commenti qui sotto quanto tempo trascorri in media sui social media ogni singolo giorno. Non barare, ma soprattutto condividi con noi qualunque altra chiave di lettura che ci possa aiutare a ridurre questa dipendenza che non sta servendo né a noi né alla nostra tribù. Un bacio. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.